To. Chi è? Sono. Sono un po' perso di nevi! Mi dispiace, non puoi entrare! Perché? Perché abbiamo il camino acceso. Ah! Oh, oh, oh, oh. Ciao ciao!